Piaccia pia, play, premi like, ci stanno le tigre online uh, Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma Maxi Mix uh, che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si altro è ombre matalo, matalo uh, Camperon dietro la gru uh, Ed iscriverti al canale Maxi Mix su Youtube uh, Se vedi di tutto e di più, uh, forza fallo pure tu Perché uh, con le tigre di Roma stare è sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0 in cui andremo a vedere la nuova sportiva classica che è stata rilasciata oggi in leggendari motorsport per un costo di 785.000 ed è la GT500 ragazzi, un'auto diciamo vecchio stile quindi andiamo a vedere che modifiche ha e come è questa auto in sé quindi uh, usciamo dal garage ci dirigiamo allo santo schiastom ragazzi e vediamo mh, diciamo quest'auto in sé prima di essere modificata com'è è, è un'auto come dire veramente vecchio vecchio stile però è molto bella ovviamente è una sportiva classica giustamente quindi è abbastanza classica come però è molto bella, a me piace come auto, non è, non è affatto male, diciamo che ha qualche modifica, a me per esempio sti fari non piacciono, però ovviamente non, è, non tutti hanno i miei gusti, quindi non li metto abbiamo le belle marmitte laterali qui ragazzi che non sono niente male poi sta cazzata del del cofano che non si capisce cioè non è che non si capisce non cioè, secondo me non c'ha senso però vai mettiamo il terzo perché Sì, mettiamo il terzo i fari lasciamo quelli di serie perché comunque per una sportiva classica non fa farlo allo fa senso, non credo che sia... ragazzi non c'è il 23, non c'è il 23 il bucio di culo non c'è e quindi niente, mettiamo l'ubriacone mettiamo il 19 ragazzi mettiamo l'ubriacone e <ride> quindi a questo punto il mio numero preferito è il bucio di culo, il 23 però questa volta non c'era e quindi c'era il 17, ma il 17 sti cazzi chi lo mette allora vediamo un attimino i colori ragazzi, io qui ho scelto un argento che andrò a modificare con un azzurro ragazzi che riprende un pochino con, con questa scritta Xero sulla livrea, quindi cercherò un perlescente blu profondo, vediamo un attimino se ci sta e mi sembra che ci sia anche abbastanza bene ragazzi diciamo che in sé non ha molte modifiche questa auto quindi deve piacervi per quello che è per vedete vi piace così com'è sta auto regà perché non è che abbia grandissime modifiche ma sinceramente a me piace piace molto come auto ovviamente non è che vi posso dire compratela perché siete tutti fissati con le super mettiamo un cerchio ragazzi bianco e dicevo non vi posso dire compratela perché siete tutti quanti fissati con le super quindi magari questo genere di auto può anche non piacere però eh, c'è anche quella cerchia ristretta di pubblico a cui può piacere quest'auto io adesso per esempio non ho neanche controllato se anche questa come l'altra c'ha i mitraglietti o meno sinceramente non ho letto sul sito però comunque sia anche se le avesse non non le metterei poi al limite magari fatemelo sapere nei commenti questo è quello che è uscito fuori ragazzi è l'auto in sé, e a me non dispiace con questo argento e, e blu profondo, questa verolescenza blu profonda, non mi dispiace affatto, quindi penso proprio che la terrò, penso che d'ora in avanti mi limiterò limiterò i miei garage a sole sportive classiche ragazzi, perché comunque non è, non è una brutta auto questa qui, almeno per i miei gusti Oddio, guidare in questa maniera ragazzi è un po', è un po' diciamo un suicidio, eh? però ci proviamo. E Quindi nulla ragazzi, Io, eh, a me piace questa auto, come ho già detto, penso che il valore, il valore eh, di quest'auto degli 875 mila dollari non sia male, non sia affatto male, quindi per me è un buon investimento come ho già detto non la consiglio a voi perché eh, comunque siete tutti fissati con le super però vedete voi, valutate voi detto questo ragazzi un saluto a tutti al prossimo video